Ciao, sono Marco, a spasso col fedele amico a quattro zampe, in questa natura fantastica. Guarda, ci sono dei cardi, qui dietro saranno alti almeno un paio di metri. Oggi voglio fare una cosa diversa rispetto a quello che facciamo di solito insieme, un po' di formazione off-road di solito siamo sempre lì a lamentarci di tutto quello che non abbiamo raggiunto di tutto quello che vorremmo ottenere e che non abbiamo ancora ottenuto di quello che non abbiamo ci lamentiamo di tante cose bene, oggi voglio fare una cosa diversa focalizzati per un attimo su tutto quello di bello che hai ottenuto diciamo negli ultimi cinque anni quante cose belle hai ottenuto, perché vedi, è facile stare lì e dire ah mi piacerebbe questo, mi piacerebbe quello, non sono riuscito a ma quante cose positive hai ottenuto, quante cose positive, belle eh, e soddisfacenti hai ottenuto negli ultimi cinque anni scrivilo nello spazio dei commenti, ma scrivilo sul serio perché vedi, una volta che tu lo avrai scritto, lo avrai come coagulato e vedrai che proverai una fortissima sensazione di soddisfazione mi aspetto i tuoi commenti, ti saluto con un abbraccio, ciao!